Vado a recitarvi questa mia eh, prima poesia in dialetto Morale, le roba, le professioniste In Italia, ognuno che ha attaccato o perché è l'agio, o perché ha ammazzato o meglio perché mafia è, è mafia e il mercato ognuno quando viene processato se ne riesce perché chi è quasi sepente, oppure risulta che è rinocente Da questi processi non si capisce niente. La colpa di quello che la gente. Lo Stato i che non manca, mentre ogni delle cose sa si fa franca. Si fanno franca la e farà pute. e poi la legge è la stessa di tutti. La legge che predomina è la malizia, mentre che la gente reclama giustizia, Sta gente si lamenta inutilmente, rato che io già parla e già si sente. Questi problemi e queste deficienze, che l'Italia capa le conseguenze. perciò caro italiano, i guai sono sti i veri su tutti i statisti. Per chi lo stato in mafia, è mafia e megapisti, certo che roba dei professionisti. Grazie. attuale ci vuole un coraggio non indifferente 30 anni fa è ora a dirla io sono sollevato perché quando l'hai scritta non ero ancora amministratore perciò forse si può applicare ora però non lo so con tutto il rispetto gli amici presenti ci mancherebbe altro. Sconvolgentemente attuale, basta aprire giornali o accendere la televisione sui TG e quello che hai detto tu 30 anni fa è storia di tutti i giorni. Ma infatti Vittorio ha scritto nell'introduzione che non so quanti avrebbero avuto il coraggio di metterla sul libro quantomeno recitarla in pubblico, ma non, sono, non è rinoscura in questo caso, non che mi esibio attenzione, anzi proprio il contrario e la poesia in quanto libera e vera io non posso esimermi dal non scrivere dal non recitare qualcosa che non è assolutamente mio è frutto dell'anima universale quindi è un qualcosa che condivido con tutti con, non solo con i presenti comunque io ho sintetizzato prima tu sei folle, folle è geniale non molti avrebbero avuto il coraggio di scriverla di pubblicarla eh, in un libro di dirla in pubblico le cose come stanno si devono dire e le dici tra l'altro in dialetto, e tu sei uno dei pochi, sei andato controcorrente, magari adesso qualcuno ti verrà dietro, però a riscoprire, a riqualificare, a risuscitare in certi casi il dialetto. Io sono stato testimone assieme a te di un progetto bellissimo e il dialetto fa parte della nostra identità culturale. Ci possiamo sorridere quanto vogliamo però una persona che parla in un certo modo è perché è nata in un certo territorio e quella eh, inflessione, quella cadenza, quei termini se li porta dietro per tutta la vita. O meglio, fino a quando vorrà restare radicato al proprio territorio, perché di gente che va per tre giorni a Roma e parla romanesco, o un giorno e mezzo a Milano e parla milanese, ne conosco tanti. Sicuramente fra trent'anni, se faremo lo spettacolo, tu in Stifanaro parlerai. Quindi non è che. Ma col bastone, sì, ma ci proverò. Eh, ma...